Ecco, andiamo bene Dai, dai, dai Che questa sarà un'altra partita Easy, easy peasy mm -hmm. Se vedi l'orso in basso Chiudi subito mm -hmm. Oddio Do cacchio